C'era una volta una bambina di 11 anni di nome Sara. Era stremata dai suoi infobi. Ogni notte, infatti, veniva inghiottita nei sogni da un grosso dinosauro. Finché un giorno le apparve in sogno un anziano signore dai capelli bianchi. Ciao Sara, sono il mago dei numeri. Oggi ti accompagnerò nel fantastico mondo dei numeri primi. Prima di occuparci della scomposizione in fattori primi, bisogna ripassare le divisioni e i numeri primi. Iniziamo dalle divisioni. Non ne possiamo proprio fare a meno? Le divisioni non le reggo. E perché no? Perché quando si usa il più o il meno, o si moltiplica, i conti tornano sempre. Quando si divide invece no. Spesso c'è qualche resto che mi dà un fastidio tremendo. La domanda che bisogna porsi è quando succede, cioè quando succede che c'è un resto e quando no. E questo è il punto essenziale. Ma certi numeri glielo si legge in faccia che si possono dividere senza resto. Certo, con i numeri pari, fila tutto liscio se si dividono per 2. Non ci sono mai problemi. È facile anche dividere per 3. 9 diviso 3 è uguale a 3. È un po' come quando si moltiplica. 2 per 3 è uguale a 6 diviso 3 è uguale a 2. Ma con il 19 come faccio? Resta sempre un resto, sia che lo divida per 2, per 3, per 4, per 5. Ricordati che certi numeri si possono dividere solamente per 1 e per se stessi e si chiamano numeri primi, altrimenti sono detti numeri composti. 19 è ad esempio primo, 6 è composto. Ora è giunto il momento di occuparci della scomposizione in fattori primi, cioè di quel procedimento algebrico che permette di riscrivere un numero naturale come prodotto di numeri primi. Iniziamo! Iniziamo associando ad ogni numero primo un Lego. Ad esempio... Vogliamo ora calcolare la fattorizzazione in primi di 75. Cerchiamo il più piccolo numero primo per cui esso è divisibile. Mmm, non è pari, quindi non è divisibile per 2. Essendo la somma delle sue cifre multiplo di 3, sarà divisibile per 3. 75 diviso 3 è uguale a 25. Ora cerchiamo il più piccolo numero primo per cui è divisibile 25. La cifra delle unità è 5, quindi sarà proprio divisibile per 5. 25 diviso 5 uguale 5. Ma 5 è primo. Abbiamo finito, quindi 75 è uguale a 3 per 5 per 5, cioè 3 per 5 alla seconda. Potevamo anche iniziare dividendo 75 per 5. Otteniamo la stessa scomposizione in fattori primi. 75 è uguale a 5 per 3 per 5, cioè 3 per 5 alla seconda. Proviamo ora a trovare tutti i divisori di 75. Ma questo vuol dire che anche un numero più grande, come il 2100, può essere scomposto con i numeri primi? Certo! Vuoi provare? Va bene. Allora, 2100 è pari, quindi 2100 diviso 2 fa 1050, che è di nuovo pari. Divido di nuovo per 2 e ottengo 525. Stavolta è dispari, però è divisibile per 3 e ottengo 175. Mm, 175 diviso 5 fa 35, che è ancora divisibile per 5, e ottengo 7. Ma 7 è primo. Quindi? Brava! Semplice, no? Determiniamo ora tutti i divisori di 2100 formiamo una tabella nella quale scriviamo nella prima casella 1 nelle caselle successive della prima riga scriviamo il primo fattore, il 2 Da prima con esponente 1 e poi con esponente via via maggiore fino all'esponente con cui compare nella scomposizione nel nostro caso il 2 compare con esponente 2 quindi indicheremo 2 e 2 alla seconda scriviamo prima il numero 1 e poi nelle caselle successive scriviamo il secondo fattore, il 3, dapprima con esponente 1 e poi con esponente via via maggiore, fino all'esponente con cui compare nella scomposizione. Nel nostro caso indicheremo solamente 3. Si andrà avanti così fino ad esaurire tutti i fattori primi. Bene, il mio compito finisce qui, adesso è il tuo turno, allenati e vedrai che i numeri primi non saranno più un problema.